siamo le cose semplici che diciamo di essere come la colazione senza le uova e le mani a cercare il caldo nel letto da te. mentre fuori questo mondo si distrugge e credo che lo faccia per andare a ricostruirsi in qualche altro mondo che non sappiamo ma qualcuno lo sta creando per noi non vorrò mai morire di giovedì per gli gnocchi al sugo e per il venerdì che arriva sapendo di poterti trovare di sabato e domenica con me avendo il tempo di fare merenda per due ore come i ragazzini sulla panchina Volevo scrivere una poesia, poi ho temuto di non sapere andare a capo nei versi giusti e allora scrivo tutto a modo di linea retta, perché se fosse una poesia ti un l'Arcmeh e non sono in grado di raggiungerlo, almeno quando sono vestita e con le punte dei piedi dei calzini. Le persone si amano nei giorni di tutto, come nei giorni di nascita, morire è un po' tornare, tornare è un po' nascere e che sia ovest o est non vi saremo mai al centro ma a fianco di ogni nostro centro, per avere qualcosa di bello da stendere e non solo amore, cuore, fiore, dolore, sole e pancarrè. La verità è che questa è una poesia che tu voglia crederlo o no e lo dimostra il fatto che qui... amore. I giornali non si buttano, vanno usati per fare bacchi di carta. Ammai ha il volume che occupiamo perché la pelle è ancora e le impressioni a volto avvolgono le nostre voglie il latte bonbon, se ti dico prestigio, fa che sia un gioco per far apparire il cuore, ritornello, boom, 000 zero 000 boom, 000 zero 000 boom, 000 zero boom, 000 boom, 000 boom, tu mi batti nel luogo che mi abita, tu, tu mi abbatti nel perché che mi chiede la lingua, ut, dai, parliamoci come sconosciuti, infratteniamoci con le stagioni, i senizi giacali, rendiamoci credibili come telescopi a guardare le lune e le stelle,